Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. E nel video di oggi voglio presentarvi il mio nuovo kit di carte digitali ehm, Paris Flowers, così ho deciso di chiamarlo. Ehm, diciamo che ho iniziato a preparare questo kit durante le vacanze e poi non, non, sono, non sono riuscita a finirlo perché fortunatamente è... E diciamo che l'avevo lasciato un pochino ho pensato vabbè magari quando qualche giorno c'è un po' di brutto tempo così magari non posso andare al mare finisco di prepararlo e invece fortunatamente il tempo è stato molto bello e quindi ho iniziato a prepararlo però poi ho dovuto, ho dovuto aver bisogno dei, dei primi giorni dopo il rientro per finirlo perché, perché non avevo ancora finito tutto eh, infatti, in questi giorni sono ancora veramente molto molto presa da, da un po' di cose perché, comunque sono tornata, il lavoro, la casa, tutto da ripristinare e, e quindi non riesco tanto a fare tutto quello che vorrei. Infatti, nel video di oggi vi farò vedere solo, solo il kit perché non sono ancora riuscita a preparare nessun lavoro nuovo con queste con queste carte. Però avevo proprio piacere di farvele vedere una per una perché nelle foto che metto nel, nel, nel negozio su Etsy dove c'è lo shop online in cui trovate le mie carte eh, non metto proprio le foto di tutte, di tutte le carte una per una perché diventa una cosa lunga poi comunque le, il numero di foto sono limitate non mi sembra il caso però in questo modo riesco a farvele vedere meglio allora praticamente ho disegnato due tipi di carte, una con, delle, con dei fiori gialli e l'altra con dei fiori rosa che vedrete e le ho realizzate in questo modo vedete che sono comunque molto, sempre un po' romantiche che vabbè è comunque il mio genere e queste vanno bene sia per i John Journal che per, che per gli album e ho fatto allora le tre carte per esempio con i fiori gialli, ve le faccio vedere questa è la prima con questi pizzi che si vedono in trasparenza Vedete che sono, sono, è molto carino questo effetto, proprio sembra un pizzo poggiato sopra. Sul fondo c'è un giornale, quindi vedete queste scritte. In questo caso abbiamo i fiori più grandi, con col pizzo negli angoli. E poi la terza carta è questa, dove ho voluto inserire anche gli stessi fiori ma eh, in bianco, bianco e nero e qui ho messo anche dei, diciamo dei, degli sfondi di, di aquacolor grigi, azzurri, gialli che danno così un effetto ancora più vintage come avevo già fatto negli altri, per, le altre, per le ultime carte ed è stata una cosa che ho visto che è stata molto apprezzata anche in questo caso ho creato sia la versione orizzontale quindi sviluppata in A4 in questo, nel senso orizzontale che nel senso verticale in questo caso a maggior ragione perché avendo le scritte del giornale chiaramente se voi mi prendete questa carta e volete utilizzarla perché avete bisogno di una grandezza di questo tipo le scritte verrebbero così ruotate di 90 gradi, non sono per niente belle. E quindi abbiamo anche la versione verticale, che è pressoché identica, ho giusto solo variato qualche cosina, però rispecchia le versioni orizzontali dei, delle fantasie. Quindi queste sono le carte con i fiori gialli, e adesso passiamo alle carte che vi dicevo con i fiori sul rosa queste sono delle dalie anche qui ho inserito dei particolari vedete in bianco e nero con il pizzo poi abbiamo questa dove ho messo anche dei fiori diversi che si intravedono in bianco e nero sopra il giornale con delle macchie di colore sul rosa e questo con i fiori decisamente più grandi e al contrario, eccola anche in questo caso abbiamo le versioni sviluppate così in maniera verticale chiaramente trovate dei particolari leggermente diversi perché è inutile, cioè non le ho fatte completamente identiche però ogni soggetto ha la sua versione verticale Dopodiché all'interno del kit trovate delle versioni ridotte delle carte, perché sono praticamente su metà foglio A4 e questo vi permette anche eventualmente di ritagliare dei particolari e dei fiori più piccolini. E quindi abbiamo tutte le versioni, le tre rosa e le tre gialle in versione ridotte, queste come sapete, come ho già fatto vedere altre volte, se voi le ritagliate, le scontornate e le piegate a metà possono tranquillamente essere già il, la copertina di, di libricini piccolini da inserire negli album e, e nei John Journal che sono bellissime. Poi trovate ancora due fogli dove ho fatto due buste e due tag con le varie versioni di colore le ho fatte diverse vedete che sono una speculare dell'altra questa con la decorazione solo sul fronte e questa con la decorazione sul retro della busta ve le faccio vedere perché le ho tagliate per farvi vedere come vengono realizzate quindi questa sarebbe la busta rosa quindi dietro è decorata e qui abbiamo la parte in tinta unita e questa invece è la busta gialla che è il contrario tutta tinta unita con la parte frontale decorata ci sono le tag che sono pronte per essere ritagliate e utilizzate queste sono vedete leggermente più grandi quindi volendo si può anche attaccare tranquillamente una foto dietro e poi per ultimi trovate ancora due fogli in tinta unita che sono una verde e una rosa che eh, che secondo me servono per smorzare un po' i fiori, cioè quindi si possono fare dei, appunto degli abbinamenti di carta, vedete come in questo caso, che io trovo molto carino, e tra l'altro potete utilizzare anche, per esempio, io adesso le ho associate in questo modo, però si possono utilizzare anche scambiate, perché comunque eh, le tonalità del colore lo permettono. Quindi questo è quanto, ci tenevo a farvi vedere questo, questo nuovo kit con queste, con queste versioni diverse così di fiori, lo trovate nel mio negozio online, nella descrizione del video vi lascio il link, spero che vi piaccia e eh, ci vediamo! Eh, con, uh, cercherò di fare, di fare un video in cui utilizzo queste carte ma sono sicura che nel frattempo vedrò già i vostri bellissimi risultati perché è già successo che prima ancora che io facessi video ho visto, ho visto le, foto, le foto vostre bellissime con i lavori già realizzati e questo mi fa sempre tanto tanto tanto piacere e, detto questo come al solito eh, non mi resta che augurare buona creatività a tutti vi lascio con le mie nuove carte e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao